siamo in diretta buongiorno come state tutto bene bene sono contento per voi e quindi oggi parliamo degli aspetti psicologici di eh, un allungamento di capelli cosa significa allora dietro eh, il rito di estendere i capelli l'operatore eh, deve avere eh, e visualizzare nella sua mente questi aspetti gli aspetti psicologici il linguaggio del corpo e la somatizzazione che sono parolone eccessive però è molto semplice il tutto allora vi leggo testualmente il desiderio di avere i capelli lunghi è da sempre nell'immaginario collettivo e nella letteratura dal punto di vista psicologico i capelli lunghi significano un prolungamento del nostro corpo che ci aiuta a relazionarci con l'ambiente secondo un processo di acquisizione e sicurezza e eh, belle parole sono belle parole allora noi abbiamo uno spazio vitale dove eh, questo spazio vitale eh, si aggira su un metro eh, e quindi qualsiasi persona che si avvicina come negli animali rizzano i peli per non fare entrare eh, il nemico che questo è proprio qualcosa di ancestrale, proprio scritto nella genetica pura eh, dell'essere umano c'è, esiste non c'è consapevolezza questo video serve per creare consapevolezza che ci sono questi fenomeni per l'operatore che monta un'estensione dei capelli, perché se non vengono fatti bene un'estensione non, non, non va bene, la persona la rifiuta e c'è il rigetto e lì è un'altra situazione, ma ne parleremo più avanti con le lezioni che stiamo facendo. Eh, proseguendo, questo spazio vitale eh, ci dà l'opportunità della sicurezza. La sicurezza in che? La sicurezza nei tre aspetti fondamentali della vita. Sentimentale, autorizzazione personale e salute personale. Significa che ogni persona utilizza eh, i capelli lunghi per la sua esigenza. Personale. E noi operatori dobbiamo saperlo questo perché se no non possiamo eh, iniziare a averci un dialogo con la cliente per fare questa, eh, questa, questo rito, questo rito di allungare i capelli perché è sempre stato così e sarà sempre così, anche se le epoche cambiano, i fenomeni sono diversi, però fondamentalmente è questo. Il linguaggio del corpo? Il linguaggio del corpo non è l'insieme dei nostri pensieri, parole e azioni che ripetuti creano un linguaggio. Il linguaggio del corpo è un insieme di pensieri, parole e azioni che ripetuti nel tempo creano una tendenza caratteriale nella cliente. Allungare i capelli significa rieducare la cliente a tale nuovo linguaggio. Allora abbiamo questa opportunità di avere una cliente due o tre ore e con le parole possiamo aiutare quella persona a cambiare il, il suo modo di, eh, di fare, per esempio. Una delle parole che io chiedo alla cliente mi fai vedere come ti senti in ordine se hai un appuntamento toccando di capelli? Allora, vedi la, la persona che rimane un attimo stupita perché dice, ma parrucchiere perché mi fa questa domanda? Ti faccio questa domanda perché in base a come si muove, a come si muove il suo linguaggio di base, sto esagerando così almeno capiamo, noi identifichiamo subito che il lavoro che dobbiamo andare a realizzare lo dobbiamo fare con una determinata tecnologia, che può essere eh, la ciocca a cilindro o la ciocca piatta. Per chi non lo sapesse, la ciocca a cilindro è per tutte quelle persone che usano il rastrello e la ciocca piatta per tutte quelle persone che piace l'accarezzamento. È fondamentale questo. Allora, seguendo, c'è della somatizzazione. Il processo di estensione si considera ultimato nella somatizzazione, cioè solo nel momento in cui la persona percepisce come suoi i capelli. Questo è un altro aspetto fondamentale. Allora, al di fuori di montare 100 ciocche, io eh, metto eh, in tensione ciocca madre, ciocca figlia, e sicuramente... Queste trazioni nelle 100 ciò che un effetto di dolore leggermente su, sulla cute. Allora, se questo aspetto qua non si dice prima, non, non funziona perché c'è il rigetto della persona che gli fa male. Ma se tu, come operatore, gli dai questa informazione prima, lei quando accadrà quello sarà molto più sicura di quello che è stato detto. Ok? Allora, ricapitolando, gli aspetti psicologici, il linguaggio del corpo e la somatizzazione. Nel linguaggio del corpo, quello che dicevo, quando noi andremo a montare la prima fila di Estation, una cosa importante, quello che dobbiamo fare, fare alzare la cliente e farla rimettere seduta da sola nel momento che si mette seduto da sola sicuramente i capelli vanno dentro la sedia allora se avviene questo voi con molta calma prendete la testa e fate sentire la pressione dei capelli che stanno ok poi la fate rialzare nuovamente e lei in automatico sposterà i suoi capelli nel momento che si mette seduta. Questa si chiama iniziazione, perché lei, vista da un punto di vista di computer, ha un file di ricordo che te, operatore, devi accendere e farlo ritornare in superficie. È di una semplicità sconvolgente. Questo esercizio fa molto bene per capire, eh, per fare il percorso della somatizzarli, farli suoi, perché dopo il dolore che possa durare 24 ore, dipende dalla persona più sensibile o non, c'è la somatizzazione, all'inizio la persona sente questo ehm, chicco di grano o ciò che piatte le sente, ma dopo una settimana l'ha fatta sua e diventano naturali. A differenza di tutte le altre tecniche di estensione, secondo me la fusione è una delle migliori che possa aiutare a avere un effetto naturale, un effetto pulito, perché si possono lavare molto bene. Eh, ci sono altre tecniche che hanno problemi anche di, di materiale che rimane attaccato a, alla cute e quindi eh, oggi abbiamo parlato degli aspetti fondamentali sicuramente in aula ne parleremo più a fondo perché ci sono tante tante altre cose però oggi per eh, rompere il ghiaccio Abbiamo parlato degli aspetti psicologici dell'allungamento dei capelli. Bene, sono molto contento. Sono dieci minuti che sto parlando, mi viene molto bene. Oggi la scenografia è molto bella. Ricordate il canale Francesco Callori, dove ci sono le tre playlist. Questa è la playlist del corso online che eh, realizzo in diretta con voi adesso, in questo momento. Con un abbonamento di 12 euro al mese. E, eh, iscrivetevi al canale la campanella eh, la accendete e avrete l'opportunità di eh, seguirmi man mano dato che stiamo girando tutti i giorni e, e come contenuti e sono molto contento grazie e ci vediamo alla prossima puntata mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente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 inglesi e spagnoli ispirandoci alle ultime novità ogni giorno con i nostri tagli, colori e extension mtc parrucchieri grazie al QR code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento